Uh, ipnoterapeuta, lui mi disse sì, questa è la questione del ma Erickson, era ericksoniano? Eh sì. Io invece la metto con Erickson era ericksoniano, sono gli ericksoniani che non sono ericksoniani. Eh sì. Ok? Um, allora io, io credo che, intanto, innanzitutto Erickson viveva in un, in un periodo storico in cui... Cioè, non,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 per me non funziona così bene, mm -hmm. almeno nella mia esperienza, non funziona così bene. Um, la mia visione della Resistenza è cambiata totalmente nel momento in cui ho letto un articolo di The Shazer che peraltro si rifà esplicitamente, lo dice a Erickson. Erickson diceva che la Resistenza è un modo di porsi, di collaborare, diciamo, della persona. Non so se usava proprio questo termine. The Shazer, nell'articolo La morte della Resistenza, che è un casino,